Ma non vieni mai Io voglio te Ma non vieni mai da me Vorrei andare avanti Ma so che non riesco a stare in piedi Io voglio te pochi minuti così piccolo che ci starei in un angolo perché tu sei nell'aria ombra, sei nella luce bianca fuori da qui, ci incontriamo sotto casa alle sette del Finalmente si respira Io voglio te Nella mia strada La Cerco nei miei sguardi E voglio te nei miei silenzi. Io voglio te Senza paura un'occasione un miracolo per me tu sei il nuovo mondo ma io sono soltanto un marinaio e questo mare è il più profondo e vagherei mille secoli col mio lenzuolo dentro il cuore tu perché tu sei quella mia stella se quel rumore sordo dentro di me ci vediamo sotto casa alle sette della sera ti prego aspettami non perderò mai Perché non vedo ora E ci sei tu nella mia vita Io voglio te senza una fuga Ti cerco negli istanti E cerco te te senza una scusa, io voglio te e non mi importa, e cerco te nei mari aperti, io voglio te, se la mia No, I'm